Buonasera cari amici, siamo qua in diretta oggi 25 aprile in attesa del messaggio e sono in Valle d'Aosta con la cara amica Liliana. Ciao a tutti, con la quale abbiamo vissuto un bellissimo pellegrinaggio. Sì. Vuoi dirci qualcosa del pellegrinaggio che abbiamo vissuto a Medjugorje insieme? Ci siamo conosciute in questo pellegrinaggio e siamo diventate amiche inseparabili come solo. A Mediu Gori può capitare queste meravigliose amicizie che Maria appunto mette, unisce quindi raccontaci un po' del pellegrinaggio. Ma è stato un pellegrinaggio molto bello, eh, l'inizio un po' preoccupante perché come al solito c'è sempre qualche problema quando, quando parti e, e quindi lì ho capito questo pellegrinaggio sarà bellissimo eh, e di fatti è stato veramente molto bello, erano tanti anni che non andavo, avevo tanta nostalgia ed è stato come sempre molto molto bello, abbiamo vissuto dei bei momenti, Molto intensi e da rifarlo, non vedo l'ora di rifarlo, ecco, l'unica cosa che posso dire. Liliana. Il prossimo pellegrinaggio sarà dal 31 maggio al 4 giugno, medita. Allora stiamo un po' parlando perché ho avuto notizia da Michele eh, da Mediugori che non riesce ancora a collegarsi con noi, ma fra qualche minuto riuscirà. A Medjugorje ci sono tantissime persone, quindi sono travolti dai pellegrini e un attimino eh, sta finendo l'ultimo gruppo, ha detto 4-5 minuti e sono con voi. Quindi mentre aspettiamo, ehm, leggo alcune intenzioni che mi sono arrivate e che metteremo insieme, uniti nella preghiera. Eh, C'è una richiesta di preghiera per Martina, affinché lo Spirito Santo la illumini sulla scelta giusta da fare. Si chiede anche un miracolo, che la gemella riscontrata malata risulti sana o comunque che, la, che Gesù e Maria diano la forza a questa mamma di eh, accettare con amore questa gemella. Si richiedono anche la mh, conversione per Martina, Guido, Nello, Ludovica, Elena e una grazia particolare per la famiglia di Nunzio e Salvatore che sta vivendo veramente un momento molto molto molto difficile per la salute, una preghiera eh, per Giovanni che la mamma sta male perché dicevano eh, una telefonata per avere notizie. E quindi con queste intenzioni che ho ricevuto personalmente con tutte le altre che avete messo sulla nostra pagina Facebook, Facebook o comunque che arrivano e non, non abbiamo magari ancora visto in tempo, noi le mettiamo già sotto il manto di Maria perché tanto lei sa tutto, vede tutto e affidiamo veramente a Maria con tutto il cuore ogni intenzione. Una cosa particolare, tornando al pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme dal 17 al 21 marzo, è stato anche l'incontro con la reggente Ivanka, sì. che ha toccato il cuore di tutti. Sì, sì. A te in particolare che cosa ha colpito? Sì. di Allora, beh, Innanzitutto già il fatto di poter incontrare Ivanka non è, non è così normale, scontato. <ride> così scontato, ecco, trovare Ivanka. Ivanka ci ha ricevuti, eh, non ha parlato tantissimo, ma mi ha colpito quello che ha detto. Lei ha detto inutile parlare troppo, se no le cose importanti si perdono. Eh, però eh, ha, detto, ha fatto la sua testimonianza in maniera semplice, e così autentica come sono i veggenti di Gorie che, che ci ha colpito. È stata una testimonianza di mamma, di persona semplice, che però eh, ci ha raccontato quello che ha vissuto e ci ha dato i consigli insomma, per, per vivere bene. Ma infatti la, la verità che si respira a Mediugori, in quello che è tutto il contesto, in tutto quello che è il messaggio, è proprio la semplicità. E non protagonismo dei veggenti. Io mi ricordo sempre chi attacca Medugori su cose che umanamente vogliono trovare il cavillo, eh, trovano appunto il, il, il capello nell'occhio anziché la loro trave, eccetera. E' effettivamente una risposta che ho sentito una volta, eh, da un, di un veggente, ha detto, ma noi veramente non cerchiamo nessuno. Effettivamente se ci pensiamo è vero, nessun veggente è mai andato a cercare, ma siamo tutti noi che veramente siamo stati chiamati dalla grazia, da Maria, tutti noi sentiamo nel cuore questa bellezza, questo quest amore puro che solo a Mediugori si vive. E quindi eh, in questa semplicità di testimonianza si respira la verità. Si respira la verità perché quelle poche parole, come ripeto, semplici, comunque entrano nel cuore e solo la verità può fare questo. La verità si riconosce, è il cuore che riconosce la verità. Non ha bisogno di tante parole, non ha nemmeno bisogno di, di, tante, di tanti studi, perché la Madonna ha sempre detto, eh, come a Bernardetta Lourdes, Bernardetta ha detto che la Madonna le ha detto che ha scelto lei perché era la più ignorante del paese, altrimenti avrebbe scelto un'altra persona. Ecco, non c'è bisogno di cultura, non c'è bisogno di studi, non c'è bisogno di potenza, non c'è bisogno di ricchezza, c'è bisogno di semplicità. Infatti una cosa che a me colpisce sempre nella fede è ehm, la saggezza. No? Eh, la saggezza ce l'hanno... Le, le, le persone semplici, le persone umili che è diverso dalla cultura uno può essere colto ma, ma può non essere saggio e nella fede c'è sempre la saggezza quindi in questa semplicità di questa testimonianza di Manca o di Maria ah, o di, di qualsiasi leggente, Miriana con poche parole veramente ti trasmettono l'immenso con poche parole ti, ti trasmettono la presenza di Maria ed è anche la differenza di tutti gli altri, eh, pse, tutte le altre pseudo apparizioni che invece magari sono più cervellate, adesso abbiamo appena assistito lo scandalo di Trevignano, no? Dove comunque erano, era chiaro che erano scimmiottamenti eh, di, di, di, di messaggi, eccetera. Perché la Madonna, quando dà i suoi messaggi, li dà sempre nella pace, nella speranza, nella gioia, anche se si nella tribolazione si respira questa pace e questa speranza. Ecco, come gli da questo. Stiamo aspettando per gli amici che stanno entrando adesso, Michele che è qua! <ride> Michele, mi ero preoccupata. <ride> Ciao. Ah, a mezzogiorno, è stato Cardinale Simone di Albania e siamo stati alla Croce Blu, che lui ha fatto una preghiera grandissima per tutti: ha fatto un esorcismo proprio. E allora, allora siamo rimasti un po' lì. E dopo, siccome erano tante persone, non potevi muoverti più dalla Croce Blu. Tranquillo Michele, sai qual è il punto? È che abbiamo bisogno di Mediugori qui in Italia. E avevo già detto a tutti gli amici che avremmo pregato. Avevo timore, ho detto se adesso non riusciamo... No, no, no. Ok, benissimo. Ringraziamo il Signore che in questi giorni Italia è ritornata, possiamo dire, in Italia. Eh, Italia è ritornata a Mediugori perché tantissimi gruppi sono stati qua, per quello diciamo che abbiamo dimenticato la pandemia. Eh. Bene ci sono tante preghiere, si prega, e è bello vedere che la gente ritorna, che ha bisogno della fede e della preghiera. Io lode, ora sono da Sor Cornelia adesso e sapete molto bene che lei è una forza di Mezzgore, perché quasi tutti i preghini che vengono a Mezzgore vengono a salutare quella suora. che come madre Teresa di Colcuta. fa tante sì. cose, tante cose, sì. Io ho fatto volontariato durante la guerra, quando c'era ancora Sor sì. È stata un'esperienza meravigliosa e che porterò sempre nel cuore. Io credo che riconoscete quel posto, vero? Assolutamente sì. La chiesetta, dove una volta c'era il refettorio, prima si nutriva il corpo, adesso si nutre l'anima, dice sempre Sor Cornelia qui. Sì. Sì. Sì. Certo, certo. Bene, sì. allora iniziamo il rosario. Dove, dove ci stai portando? Sono, so, sono qua, sto aspettando che altri entrano lì per Sor io mi, io mi fermo nel boschetto dove Sor Cornelia pregava sempre. Con i bambini? Con i bambini. Sì. Dove una volta, come lei ha raccontato, è stata anche l'apparizione. Non so se sapete che i bambini hanno visto la Madonna proprio qua in quel boschetto durante la guerra che, che hanno pregato con il Sor Josipa. Ricordo durante la guerra una volta alla settimana veniva sempre vista e aveva sì. l'apparizione lì insieme a tutti i bambini orfani. Sì, sì, sì. Sì, sì. sì, sì. Erano veramente. E una volta proprio i bambini di Sor Conelia ci hanno raccontato che hanno visto la Madonna qua, qua mentre hanno pregato in quel boschetto. Grande, grande. Io mi ricordo, comunque Michele racconto sempre ai miei pellegrini quando mi ricordo di raccontare i tempi della guerra, ma tu più di me perché assolutamente l'hai vissuta anche prima persona, ma io da pellegrina che veniva a Medjugorje durante la guerra dico sempre tutto intorno c'erano i rumori di guerra ma qui a Medjugorje c'era la pace di adesso, i leggenti sì. parlavano di Maria con la stessa tranquillità mentre si sentiva bombardare, loro erano tranquilli allo stesso modo come adesso quando ci parlano della Maria Cielese. Quindi se tu non vedi Maria non puoi avere quella serenità. Certo. Bene. Come la Madonna ha detto, tra poco, ecco, proprio in quel momento, sono 17.44, è il momento quando Maria veggente ha apparizione nella sua cappella, e tra poco vedremo il messaggio, sapete che ogni 25 del mese la Madonna dà il messaggio, così così aspettiamo il nuovo messaggio della Madonna. Appena sarà pubblicato ufficialmente, lo, lo, lo pubblico, così vedremo che cosa dice la Madonna. L'ultima volta non ha, è stato molto corto, che ha scioccato tutti, che non ha ringraziato come sempre e allora credo che abbiamo fatto, fatto qualche preghiera in più eh? assolutamente sì, allora adesso mentre a Mediugori, la Madonna sta apparendo alla Vigente Maria tra l'altro mio marito fino a ieri era lì, adesso sta rientrando con un gruppo di pellegrini, eh, noi adesso verremo, tra l'altro ci sofferemo Michele sarò tanto felice di vivere di nuovo con te Medjugorje dal 29 aprile al è andato via Michele ma tornerà dal 29 aprile al 3 maggio e poi ritorniamo dal 31 maggio al 4 giugno. È andato via Michele e iniziamo, c'è problema anche di linea. Iniziamo il rosario? rosario. <ride> È il momento dell'apparizione, quindi ci mettiamo in comunione con Mediugori, ci mettiamo in comunione con eh, Maria che scende viva sulla terra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O oh Dio vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regine Madre della Pace. Prega per noi, e per il mondo intero. Oggi è martedì, diciamo i misteri del dolore. Sì. Nel primo mistero del dolore meditiamo l'agonia di Gesù nell'orto del Gezenani.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 No, ma incomincia, sì, ma incomincialo tu, perché avevamo detto solo le prime due, Maria. Preferisco dirlo tutto con te. Ave, o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazie, il Signore è con te.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 come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O oh, Gesù mio, perdona, perdona le, nostre le nostre colpe per il del fuoco dell'inferno. Dell porta in cielo, porta tutte, in le le cielo anime, tutte le anime, specialmente, specialmente le più bisogno bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe. Prega San Giuseppe. per noi. Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Daci oggi, Daci il, nostro oggi il nostro pane quotidiano, rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci dura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.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 O oh Gesù mio, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le altre, soprattutto i più bisognosi della nostra Gesù. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine di Gesù.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 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona, perdona le, le nostre colpe, colpe preservaci o dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero Prega per noi. Nel quarto mistero del dolore... Scusa. Non dimenticate mai San Giuseppe, che è il santo più potente. È vero, è importantissimo. Nel quarto mistero del dolore meditiamo su Gesù carico della croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te,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 Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Fia e fa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen lodato sempre sia Santissimo nome di Gesù e Maria O oh, Gesù mio perdona, perdona le nostre le colpe preservaci dal fuoco dell'inferno del porta, porta in cielo, cielo tutte ane, le anime, specialmente, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina Madre della Pace prega. prega per noi San Giuseppe prega per noi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 Perdona le nostre colpe, colpe e preservaci dal colpe, fuoco dell'inferno, dell porta in cielo, porta in tutte, in le cielo le anime, tutte le anime, specialmente, specialmente le più bisognose della mio tua mio misericordia. Mio Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo, Esui, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu, dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce Vergine Maria e per intercessione della Beata sempre Vergine Maria e gli angeli tutti i santi chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Michele sei ancora due minutini stavi dicendo sì, sì, che a Mediugori gli italiani sono tornati tanti come prima sì, del sì. Covid ci puoi raccontare un po' di questi giorni del Ponte del 25 Aprile? Ma è da, da sabato è Medjugorje è pieno, tantissimi gruppi sono arrivati da Italia, è bello vedere di nuovo le file davanti ai confessionali dove è scritto l'italiano, eh. ho conosciuto le persone che dopo 40-50 anni si confessano qua a Medjugorje, è bello sentire soprattutto da una coppia che, che dopo 60 anni a Medjugorje sono andati a confessarsi ho chiesto a quell'uomo quando hai fatto l'ultima confessione mi ha detto ho fatto prima comunione e l'ultima, da 12 anni si è allontanato dalla chiesa e dopo 60 anni l'ho trovato un sacerdote e si è confessato e mi, quasi tutti mi raccontano che quando sono stati piccoli hanno pregato con la sua nonna e dopo ci sono allontanati cioè, per capire quanto sono le importanti le preghiere che facciamo con i nostri nonni, perché vedi che le preghiere della nona non hanno permesso che lui si perde per sempre, che hanno portato di nuovo in chiesa. per quello è bello vedere questo. Dopo vedremo che cosa dice la Madonna stasera. Io spero che di nuovo dà un messaggio pieno della speranza, perché vedi che i messaggi della Madonna non sono catastrofici. Con tutti i problemi che abbiamo, lei dice pregate e con la preghiera ce la facciamo. Per questo basta non mollare, basta non stancarsi. Perché se dico sempre: se siete stati fedeli 42 anni, non dovete fermarvi adesso, anzi, dobbiamo fare di più perché si vede che il tempo si stringe. Sapete che non ci sono più apparizioni due del mese, che erano tanti anni, non ci sono più apparizioni su, sulla collina come gente. Ivan, per il suo gruppo della preghiera, sono rimasti ancora uh, quelli che hanno Ivan Vizca e Maria 6-20 e non sappiamo fino a quando per questo finché c'è quella grazia finché c'è la Madonna con noi dobbiamo muoversi assolutamente un, sì. giorno, un giorno quando finiranno apparizioni o quando arriverà il tempo delle prove come la Madonna ha detto sarà più difficile più difficile anche cambiare la vita per quello credo che ogni Ave Maria che si fa soprattutto per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio cioè, io credo che porta una guarigione una conversione. per quello non è non è neanche per caso che arrivano così tante persone a Mezzugore che si inconfessano perché la Madonna una volta ha detto nei messaggi chi viene a Mezzugore viene perché l'ho chiamato io, vuol dire lei voleva che viene qua per quello? Cerchiamo di rispondere alla sua chiamata, assolutamente sì. E quello che hai detto in merito ai messaggi della Madonna che danno speranza e non sono mai catastrofici, oh, eh, devo la anche. Mamma Devo anche riconoscere una cosa Michele, tu che vivi a Mediugori probabilmente questa cosa non la puoi sperimentare ma noi pellegrini che veniamo a Mediugori arriviamo da tante realtà magari molto, molto di prova, molto pesanti qua le nostre vite, ognuno nel proprio paese ma quando si arriva a Mediugori i problemi rimangono ma non si percepiscono più perché la grazia è talmente tanta a Mediugori, la presenza di Maria è così grande ma che perché... i problemi non sono non non pesano più come pesano nelle nostre case e quindi Perché? io penso che adesso che arriveremo nei tempi difficili se veramente saremo sotto il manto di maria Quei tempi difficili si affronteranno in una maniera diversa. Ma tu cosa? Sì, ne vada, pensi? Quando, quando venite a Mezzogoro siete circolati delle persone che pregano, che sono positive, c'è il manto della Madonna che copre tutto, e ecco perché si sta meglio. Cioè, quando vai sulla collina, tu riesci a respirare bene, se vai in una città dove c'è smoke grande non riesci a respirare. Allora dipende da dove, dove vuoi andare. Se vai fuori da quel manto, quella protezione della Madonna, certo che, che, che, che i problemi che abbiamo tutti senti in modo diverso. Invece se sei coperto, se preghi, se sei in grazia, i problemi che ci sono si riescono a portare. Assolutamente sì, eh? assolutamente d'accordo. Cercate, guarda, il Signore non si è allontanato da noi, ma cercate di non allontanarsi da Lui. Perché tante volte noi ci allontaniamo dal Signore e diciamo soffriamo, stiamo male, non possiamo vivere, è normale perché sei lontano. Il male non è che ti aspetta, ti frega, se ti avvicini a lui. Per quello cercate di evitare i posti dove potete cadere nel peccato. Eh? Assolutamente Questa sì. è la formula che la Madonna Cercate di evitare i posti dove puoi cadere nel peccato. Non dire io sono forte, no, io prego e cerco di evitare i posti dove so che, che male mi tenta. Eh? Assolutamente sì. sì. Grazie, grazie Michele per il tempo che ci hai dedicato. So che siamo molto Ecco, io chiedo scusa perché? Perché eravamo alla Croce Blu, tante persone, con il cardinale che ha fatto un rosario, ha fatto la preghiera, ha fatto tutto. Dopo per fare spostamenti a mezzogiorno è come a Roma adesso. Se, ti, se un puma si blocca allora devi aspettare mezz'ora che, che passa. Allora è così, comunque sono felice sempre quando facciamo quell'incontro, quella preghiera, perché come, dico la, come dice la Madonna, nessuna Ave Maria non si perde mai, nessuna preghiera non si perde. Dove sono finite quelle Ave Maria che, fa, che abbiamo fatto, il Signore lo sa. Assolutamente ecco, d'accordo. Eh, e che ci vedremo tra qualche giorno, so che vieni con un gruppo qua. Sì. A Mezzogiorno, così continuiamo a pregare insieme. Eh? Con grande Saranno gioia. Va con bene, grande... Un, un grande abbraccio a tutti sì. voi, vi saluto da Mezzogiorno e uniti in preghiera. Eh? assolutamente con tutto il cuore grazie Va Grazie. grazie. Ciao, aspettiamo ciao, ciao. il messaggio lo prendiamo dalla tua pagina appena, appena io so che è eh, la traduzione ufficiale io lo pubblico e noi lo condividiamo grazie anche Va per bene. il lavoro che fai da Mediugori per Maria dove veramente tutti i giorni ci dai informazioni, preghiere, immagini bellissime grazie Michele per, per quello che stai facendo grazie a voi che avete risposto alla sua chiamata uniti ciao caro, uniti. grazie allora, Concludo questa diretta con un messaggio preso a caso in attesa del messaggio che Maria ci darà questa sera. Messaggio del 25 settembre 2014. Cari figli, anche oggi vi invito perché anche voi siate come le stelle che con il loro splendore danno la luce e la bellezza agli altri affinché gioiscano. Figliuoli, siate anche voi splendore, bellezza, gioia e pace e soprattutto preghiera per tutti coloro che sono lontani dal mio amore e dall'amore di mio figlio Gesù. Figlioli, testimoniate la vostra fede e preghiera nella gioia, nella gioia della fede che è nei vostri cuori, e pregate per la pace, che è dono prezioso di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ho visto prima che c'era una signora che ha chiesto preghiere per la pace, ecco, la Madonna ci chiede di pregare per la pace. Grazie a tutti, uniti in preghiera, in attesa del messaggio, al prossimo 25. E se qualcuno vuole venire a Mediugori dal 31 maggio al 4 giugno, noi stiamo prendendo le adesioni, potete chiedere qua nella nostra pagina Facebook, vi rispondiamo, e... uniti con Maria. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. ciao.